Adesso io... Ehm, C'è qualche prima ecco, domanda tra... della chat, Andrea, se vuoi... Sì, sì, eh, Claudia Campana, se non sbaglio, sì. aveva chiesto di eh, fare una domanda e quindi le lascio la parola e se ci dice anche se la vuole mh, fare a qualcuno in particolare. Sì, eh, grazie, mi sentite? Forte sì. e chiaro. Perfetto, allora no, eh, io faccio una domanda generica, poi il moderatore potrà valutare insomma chi, chi potrà rispondermi, in realtà ho due, due domande, una che riguarda proprio la manutenzione eh, e un'altra forse più tecnica che riguarda la scabrezza, allora la prima domanda è questa, eh, rispetto a quanto si fa attualmente con il modo prevalente, ecco con fiumi e canali regimati secondo eh, i canoni della classica ingegneria idraulica, allora, cosa cambia? Come cambia la manutenzione ordinaria e straordinaria nei corsi d'acqua che sono stati oggetto di riqualificazione fluviale, quindi in cui si è operato con interventi di ingegneria naturalistica? E questa è la prima. La seconda invece è questa. Dunque, per gli interventi di ingegneria naturalistica in sede progettuale eh, è possibile eh, definire, quindi eh, sulla base dell'evoluzione temporale della vegetazione, un coefficiente di scabrezza futuro, quindi di proiezione, eh, che sia sufficientemente attendibile per poter modellare correttamente la nuova impronta del flusso idrico. Quindi questo con riguardo a tutti gli aspetti eh, della pianificazione di assetto idrogeologico. Grazie. Le, le okay. pongo anche in francese se vuoi, Andrea, così se puoi anche sì, nicolare. Sì, benissimo, va bene. Eh, dunque, la première est liée au maintien dans les cas de restauration de rivière. Donc, quel type de maintien est prévu normalement dans les opérations de restauration et dans les cas où euh, la, la, le génie végétal est utilisé. La deuxième, c'est là où il y a eu des interventions de génie euh, végétal, s'il y a la possibilité de faire une prévision euh, du, du coefficient de rugosité, qui puisse donc permettre de faire des, des modèles... Euh, Uh, Senza allora ehm, ma, ehm, Andrea direi: sì. non so se, se per la parte di manutenzione mm. e come cambia la manutenzione su interventi di riqualificazione, se anche Marco Monaci visto che aveva parlato del, della, de, delle linee guida sulle Emilia Romagna, voleva eh, o tu volete fare una risposta, e mh, io darei io direi posso così. farla sia sì dal punto di vista in generale l'idea come sì. dicevano sia e Nicolà poi, che... Ecco e poi sulla scabrezza non so ci sono alcuni ingegneri che forse è, è più a loro compreso tu ma insomma e magari anche lo stesso Nicolà se se la... insomma chi, chi, chi vuole intervenire ecco mi rivolgo un po' a voi anche Gianlu Gianluigi. Prego. Manutenzione, il mio commento al volo è che più si lascia spazio alla dinamica naturale del corso d'acqua e meno manutenzione è necessaria. Quindi, quando si, quando si parlava di livello di ambizione della riqualificazione, più è diciamo, ambiziosa e meno poi serve un intervento di, di, di lungo periodo. Rispetto alla manutenzione del, dell'ingegneria naturalistica, lascio insomma, da, ad altri commentari, anche se credo che la risposta sia, sia analoga. Direi che chiunque dei, dei, dei relatori, se vuole rispondere o dare una breve risposta, può semplicemente accendere il microfono e, e parlare. Sì. Andrea, ah. yeah. oui, tu veux che je réponde aux questions? Oui, oui vas-y. Oui, oui. Sur Nicolai. la première question, déjà, on considère che les vegetaux, comment dire, s'installent de manière pérenne après trois années, trois saisons végétatives, c'est-à-dire ce qui, ce qui s'est développé vraiment après trois saisons, en général, c'est ensuite en pleine croissance et c'est pérenne. Donc, ce qui est souvent important, c'est que l'entretien, puisque c'est ça le maintien dont tu parles, l'entretien pour pérenniser la végétation, c'est dans les trois années à suivre. Et ensuite, ce que je préfère en ce qui me concerne, c'est qu'on définisse, les contraintes, les objectifs, et qu'on choisisse la végétation en fonction des usages. Si par exemple, comment dire, il est vraiment souhaité d'avoir un frein hydraulique, on va végétaliser de façon efficace avec des ligneux souples, des espèces capables de plier au courant, qui ne monteront pas très très haut, des, des buissons, des, des, des salicacés. Si euh, comment dire, euh, on a vraiment des frayeurs quant à l'impact d'un point de vue hydraulique, bon, on va plutôt travailler qu'avec des herbacés, mais auquel cas il va falloir nous libérer de l'espace. Quindi la, la, la risposta di, di Nicolai è che tendenzialmente loro considerano che dopo tre stagioni vegetative eh, la, la, la vegetazione non ha più bisogno di, di, di, di supporto in termini di, di, per raggiungere una crescita e quindi eh, l'intervento diciamo, post-progetto è concluso. Eh, loro tendenzialmente per quanto riguarda la gestione di più lungo periodo, quindi dopo che le, le piante diciamo, sono autonome, eh, preferiscono definire fin dall'inizio la tipologia di vegetazione che è più coerente con i vincoli e con gli usi del suolo, quindi se c'è un, un vincolo legato alla, ai livelli in piena tendono a piantare solo vegetazione che sia flessibile e quindi che in piena de determini un, un aumento eh, del livello molto, molto limitato, o solo specie erbacee o, o arbustive. Ensuite, per finire, on peut modelliser avec dei coefficienti di de rugosità très différenti dans le temps. Ça, c'est possible, ma ça reste quand même toujours de la théorie l'idéal, encore une fois, c'est d'adapter ces choix de végétalisation aux contraintes et aux objectifs que l'on se fixe. Et effectivement, à un moment, peut-être qu'il faudra plus libérer de la place euh, si on veut lignifier les bordures de cours d'eau. Peut-être qu'il faudra rester euh, simplement euh, sur une végétation rase si on, a, euh, si on craint, entre guillemets, euh, l'impact de la végétation en période d'inondation. Ma en même temps, très franchement, e je dirais par expérience, l'exposition aux inondations, elle n'est franchement che très, très rarement liée à la végétation qui encombre le gabarit hydraulique. Elle y participe, <coughs> mais c'est un facteur mineur par rapport à tous les autres facteurs. Nicolas dice che è, è possibile provare a modellizzare il, il, il coefficiente di, di, di, di rugosità di scabrezza eh, e su questo poi chiedo a Federico Preti di aggiungere qualche dettaglio su quello che stanno facendo che sicuramente uh, è, è, è molto interessante, però dice che spesso il ruolo della vegetazione è sovrastimato in termini di incremento della, della pericolosità e del rischio di piena e che quando si hanno dubbi forse è più facile lasciare un po' più di spazio dove è disponibile che non cercare di stimare con precisione. L'effetto della, della vegetazione, ma appunto magari Federico Preti su questo ha delle cose più, più puntuali da aggiungere se è ancora connesso. Anche il professor Asaro se ci fosse, se vuole anche aggiungere lui e dopo Federico. Vai Federico. Sì, grazie. Eh, brevemente, allora a, avevo detto anche nei saluti iniziale, sì, che le conoscenze sono cresciute ma quello che interessa di più è che siano cresciute in maniera che siano spendibili a livello applicativo progettuale per quanto ci riguarda noi abbiamo testato un po quello che in letteratura esisteva e cercato di adattarlo a, alla possibilità di stimare bene l'effetto sulla resistenza al moto in grande sintesi per quanto riguarda le piante diciamo arbore quelle che avrebbero un comportamento rigido la spaziatura, la distanza media fra le piante rispetto al diametro, se è inferiore a 10 può creare un problema di rialzo idrico, se è superiore a 10 potrebbe essere questo trascurabile. Analogamente, anzi forse prioritariamente rispetto a questo, c'è il discorso del rapporto di forma dell'alveo, cioè la larghezza dell'alveo rispetto alla profondità, ad esempio per la portata trentennale, anche lì. Se il rapporto B su H è maggiore di 10 l'effetto della scabrezza dovuta alle piante non è così rilevante. Poi sui canali di bonifica c'è tutta una questione relativamente anche al canneto e soprattutto al fatto di fare una manutenzione più che altro nella zona centrale dell'alveo è più che sufficiente rispetto anche agli sfarci sulle sponde. Ogni, ogni corso d'acqua comunque va studiato a sé e quello che si può Diciamo dire per tutti quanti è che effettivamente eh, se sono flessibili le piante la scabrezza addirittura non solo non aumenta ma può anche diminuire nel caso che si pieghino le piante e poi soprattutto quello che accennavo è l'effetto a valle, cioè se questa cosa della resistenza al moto può creare un problema in zone urbanizzate se a monte invece viene lasciata fare ha un effetto sia di, di laminazione che di ritardo dell'onda di piena, quindi comunque un, una diminuzione di rischio vale, anche su quello abbiamo fatto dei conti ed è così. Insomma. Però se siete interessati, chi è interessato mi può scrivere una mail, quella istituzionale federico.preti, chioccio.unifi.it, gli posso mandare materiale o qualche anche... Eh, commento ulteriore perché non vorrei rubare tempo, ecco, grazie comunque. Grazie Allora, grazie anche a Federico, io adesso non vedo altre domande o... Sì, c'era una domanda di, di Paolo Varese e anche questa ah. secondo me è di interesse ampio, eh, quali Come sono penso. i, i i vincoli, diciamo, entro i quali può essere usata l'ingegneria naturalistica in contesti di elevata dinamica idromorfologica. Eh, questo, faccio anche questo in francese. Che eh, sono le limiti di, di, di utilizzazione dell'ingegneria vegetale nel contesto di dinamica idromorfologica è eh, piuttosto elevato. Quindi c'è dei de processi di de, de, de erosione eh, e dei rapporti di sedimenti grossi e importanti. So okay, c'è anche una linea guida che è stata prodotta eh, in un progetto italo no, franco-svizzero proprio sull'utilizzo dell'ingegneria naturalistica in un contesto di corsi d'acqua di montagna che possiamo poi segnalare. Se qualcuno vuole rispondere su questo. Eh, se posso rispondere, in en fait, euh, quand bisogna rappeler in ogni caso a mia conoscenza, che la vegetazione si sviluppa en bordure et au sein de tous les cours d'eau à part des situations apicales ou euh, des situations entre guillemets euh, climatiques euh, exceptionnelles euh, la végétation est capable de se développer partout donc il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas reproduire ce modèle naturel effectivement, sur des cours d'eau extrêmement dynamiques, cette végétation elle sera peut-être parfois éclipse parce qu'il suffit, comme l'avait Zuby hier, d'une crue exceptionnelle pour remanier le site, mais la végétation, elle est capable de s'installer partout il suffit de voir le travail qui a été fait avec Génie Alpes, le guide qui en est sorti, que tu connais on est capable, même dans des conditions torrentielles, d'installer de la végétation alors ce sera avec des techniques mixtes c'est aussi en utilisant des blocs, des structures rocheuses. Mais très franchement, si on se donne un peu de liberté, on peut être tout à fait innovant. Et encore une fois, je ne connais pas un cours d'eau où la végétation n'est pas capable de s'installer. No, sì. no, eh, Nicola dice appunto che eh, nei corsi d'acqua naturali, laddove c'è uno sviluppo naturale di vegetazione, quindi sotto la, la quota limite dove le condizioni climatiche consentono uno sviluppo naturale di vegetazione, non c'è nessun motivo per cui non possiamo cercare di riprodurre questi modelli naturali in interventi di ingegneria naturalistica. Chiaro che laddove la dinamica idromorfologica è molto forte, anche il modello naturale, fra virgolette, prevede, un ruolo forte sia dei sedimenti grossolani che della vegetazione e quindi probabilmente utilizzeremo delle tecniche miste se vogliamo eh, realizzare del, delle difese ad esempio di, di, di sponda quindi con massi e vegetazione ma se ci diamo un po' di libertà sicuramente è possibile riprodurre questi modelli naturali efficacemente e che lui ricordava appunto queste linee guida con molti esempi di applicazione di ingegneria naturalistica eh, anche in corsi d'acqua di montagna, forte pendenza e forte dinamica e queste le, le renderemo disponibili insieme alle, alle slide alla registrazione di oggi se qualcun altro vuole commentare su questo Va bene, se, mh, eh, se non ci eh, se io non vedo adesso sto guardando la chat, non vedo altre Pino cose. ci sono altre... Pino Ruggeri vorrebbe intervenire. Benissimo, allora Pino Ruggeri, prego. Mi sentite? Sì. Ok, eh, niente, io volevo soltanto intervenire così come ex chief ed IPIN e quindi sono contentissimo di questo incontro proprio perché sono due filoni che secondo me anche rispetto agli interventi che, che, che si sono sentiti eh, evidenziano che hanno un, un contenuto molto molto forte in comune. Eh, colgo negli interventi fatti da… <coughs> sia da da Goltà, da, da Monaci e poi da, dal, da Oikos, che c'è un, ancora un scolgo, senza essere solamente polemico per carità, ma appunto per andare oltre, un, una visione dell'ingegneria naturalistica ancora eh, eh, centrata sulle tecniche, sull'applicazione delle tecniche e non sulla strategia che sottende l'utilizzo delle tecniche. Nell'intervento di Paolo, che poi è stato limitato molto perché c'è stata una difficoltà fra eh, le parole che Paolo diceva e le slide che venivano nel momento eh, proiettate, eh, quindi forse è stato colto poco, eh, c'è una slide di Paolo in cui dice che i limiti sono i soldi, negli interventi i soldi e lo spazio. E quindi, e quindi nella visione di, ingegner, di ingegneria naturalistica proprio come strategia ed è stato ripetuto più volte cioè uno l'opzione zero cioè se lo stato se il fiume sta bene non bisogna intervenire due c'è cioè il discorso dello spazio appunto che, che è un vincolo per cui questa, eh, questa visione dualistica o spazio o ingegneria naturalistica cioè o, alla, o dare spazio al fiume o intervenire in maniera rigida con l'ingegneria naturalistica non è un approccio corretto dell'ingegneria naturalistica cioè non rientra nella strategia dell'ingegneria naturalistica dove non c'è lo spazio Invece del, di, di interventi eh, no, in grigio, come detti, no, eccetera, eccetera, si, si, pos, io, proponiamo interventi di ingegneria naturalistica perché c'è un intervento appunto tecnico di consolidamento, un, un intervento di vegetazione, l'importanza della vegetazione, eh, l'intervento di tane per pesci, eccetera, eccetera, eccetera quindi un, un approccio che si avvicina di più a, a, a, alla fluviale naturale. Per cui io penso che, che va, va, va, va superata questa, eh, questa visione dell'ingegneria naturalistica vista soltanto come un insieme di tecniche da applicare. Mm, nel, nel convegno di ingegneria naturalistica che è scaricabile in PDF, eh, se ricordo bene, nella regione Lazio, tutto ciò che è riportato nelle relazioni di Andrea e Marco, di, di Goltà e Monaci, è, è, è sta lì c'è tutto il discorso della connessione verticale, eh, longitudinale, trasversale e temporale, c'è tutto il discorso eh, dell'importanza della fascia riparia, c'è cioè il discorso dell'importanza del, no, della componente idromorfologica, per cui maggiore è la diversità morfologica, maggiore è la diversità biologica, cioè, io penso che abbiamo un terreno comune veramente eh, ricchissimo, molto ricco, anzi proiettato verso il futuro, come ha detto eh, Gianluigi, no? sul Nature Based Solution, eh, sul, eh, sui servizi ecosistemici. Quindi allarghiamo sempre, sempre di più i, i, i nostri approcci. E quindi mi auguro follemente, veramente ma con, con sentimento dico questa cosa. Che si superano ancora delle visioni un po' parziali, che, che, che, che, che sono state storiche. Io ricordo un intervento, se ricordo bene, nel 2000, di, di, di, Pino, di, di Pino Sansoni, che è stato uno dei, dei soci fondatori de, de, del CIRF, a un congresso del CISBA, in cui parlava di cosmesia ambientale, no? Eh, criticando l'ingegneria naturalistica, ma come ha, come ha riconosciuto anche Paolo nel suo intervento, Paolo Connellini, no? che molte volte sono stati fatti interventi molto duri sui corsi d'acqua, poi ammantati con, no? con, eh, con, appunto, come cosmesi ambientale con tecniche di ingegneria naturalistica. Ma oggi l'ingegneria naturalistica non si, non si propone più assolutamente. Cioè, cioè l'ingegneria naturalistica oggi ha una sua visione, una sua strategia, come, come ha detto anche Paola nel suo intervento, Paolo Sangalli, no, all'inizio. Tutti gli interventi hanno, hanno parlato di strategia, di visioni. Eh, per cui, niente, voglio soltanto dire questo, per, perché veramente esprimo la mia contentezza di questo incontro, che io personalmente, essendo uno dei primi soci eh, CIRF in Abruzzo, e storicamente sono dall'AIP, dagli anni 90, sono contento che ci sia stato questo quest incontro, che se, anche in un'ottica, appunto, come ha detto prima la presidente del CIRF, eh, in un'ottica di, di contare, perché è vero che c'è una politica che, che, che, anche, che purtroppo ancora, come sarà anche ripetuto da, da, da, da, non ripetuto da Andrea Gapito, eh, governatori, funzionari a livello regionale, cioè mancano spesso gli interlocutori e Quindi creare un maggior forza, maggior sinergia, maggiore anche divisione unitaria, mm -hmm. eccetera, penso che sia strategico e fondamentale per noi tutti. Mi, mi chiudo con Grazie dare... a tutti mm -hmm. delle relazioni che sono veramente bellissime, <ride> le ho apprezzate tutte. Grazie. Forzare il messaggio, insomma, credo che la giornata di oggi serva proprio per sancire un po' questo questa lettura molto più omogenea di quanto non, non, non sia stato ne, negli, anni, negli anni decenni scorsi chiaramente nelle nostre presentazioni intendevamo naturalistica nel senso di tecniche di proprio no? la strategia in generale quello che appunto, i francesi chiamano genie vegetale che proprio sono le, le tecniche no? eh, c'era Comunque... una domanda Marco vuoi vai dirlo? c'è una domanda di Matteo non so, vuoi dirla tu? Non so, Marco. Allora, c'era Matteo che, che, che diceva appunto che non siamo pronti e citava il, il caso del fiume fiumolona gestito dall'autorità di bacino distrittuale del fiume Po, dove mi sono sembrati molto chiusi. Allora, qui effettivamente c'è un po' di. Diciamo, in realtà le autorità di Bacino, eh, se posso dare la mia interpretazione, poi dopo eh, chiunque può intervenire, purtroppo in questi anni hanno un po' perso quella funzione che gli era stata data ancora con la legge 183 e comunque il ruolo eh, diciamo fondamentale, soprattutto in questi quest'ultimo decennio più o meno, di interventi sui corsi d'acqua e quello delle regioni. Le regioni sono state dal 2009, i, i governatori regionali sono stati eh, nominati come commissari eh, anche del dissenso regionale. Quindi, non dico che hanno fatto il bello e il cattivo tempo, ma insomma, eh, eh, hanno sicuramente molto più responsabilità nel bene o nel male di quello che è l'autorità di bacino. Noi in molti documenti abbiamo da molti anni detto che l'autorità di bacino dovrebbe recuperare un ruolo di coordinamento e di programmazione, che poi l'autorità di bacino vuol dire Stato e Regioni, non è che è un qualcosa di, di particolare, cioè le regioni fanno parte dell'autorità di bacino e di distretto, come vengono chiamate adesso come sono adesso. Ehm, per cui effettivamente eh, anche sul fiume Lona lì era un progetto de de della regione eh, approvato, ma insomma eh, stiamo scontando un pochino anche questa, questa eh, diciamo perdita di visione di bacino idrografico dovuta anche secondo me a una delegittimazione che c'è stata in questi ultimi 10-15 anni delle autorità di bacino. Cioè io mi ricordo che... Eh, per esempio quando c'è stata l'alluvione del Po negli anni 90, eh, ci fu il piano fasce fluviali che, che fu coordinato dall'autorità di Bacino del Po e fu un, un passo notevole da un punto di vista anche di concezione eh, progettuale, ci fu il piano straccio 45 con l'individuazione eh, di eh, interventi prioritari sul fiume eh, coordinato dall'autorità di Bacino e poi per un po' di anni ci furono questi schemi previsionali programmatici dove le autorità di Bacino eh, diciamo, coordinavano, era i, nella sede dell'autorità di Bacino che venivano decisi gli interventi, buoni o cattivi però insomma si cercava di mantenere quel tipo di cose poi per tutta una serie di normative questa cosa qui è un po' persa e le regioni si sono riprese in mano diciamo, la programmazione e eh, la programmazione adesso è di fatto un elenco di interventi molto spesso scordinati tra regioni cioè noi abbiamo molti fiumi che sono tra più regioni e che però non si, le regioni non si parlano su questo, però questo oh, è, rispetto diciamo, al contesto ah, no. nord Milano però vorrei, c'era qualche commento ma la sottolineo anch'io, forse sì, sì, uno dei pochi in cui ci sono delle iniziative di riqualificazione fluviale anche se il contesto chiaramente ha dei vincoli notevolissimi quindi nell'ambito ah, dei di processi di contratto di fiume nell'area Nord Milano, insomma, ecco, beh, sono, sono situazioni molto difficili, ma dove qualche tentativo si sta facendo, insomma, per quanto... Sì, c'è il, il progetto sul Parco dell'Ura, che mi sembra tutto sommato di rilievo, e poi però siamo in una situazione dove in, effettivamente Lolona negli ultimi 50 anni, se uno guarda le mappe, prima e adesso, è stato co quasi completamente urbanizzato, se non in parte anche tombato, quindi è veramente una situazione di una complessità micidiana. insomma. Eh sì. Eh, se c'era qualche altro... più su altri contesti che sarebbero più, più facili, ma su cui ancora si vede molto, molto poco. Ecco. Eh, scusate, Gianluigi voleva eh, fare un intervento. Irrera. Eh. Sì, eh, Io volevo soltanto partire da un'osservazione. Un po' per riprendere il ragionamento di Lino Ruggeri, che condivido pienamente. Gli eh, interventi che abbiamo eh, esposto hanno mostrato pochissime tecniche. Ciò significa fondamentalmente che l'ingegneria naturalistica non è tecnica, è molto, molto più che tecnica. Abbiamo parlato di strategia, abbiamo parlato di ragionamenti in ambito di, di bacino. Allora, secondo me occorrerebbe riflettere molto sul concetto di ingegneria naturalistica, perché quella su cui eh, mh, ci stiamo incontrando non è quella di 30 anni fa che rigidamente guardava a concetti di erosione, stabilizzazione, consolidamento, eccetera, eccetera. È molto di più. A me è piaciuta molto e mi rivedo moltissimo nella definizione di Paola Sangalli e che vorrei che venisse eh, citato un po' a conclusione di questo, di questo convegno. L'ingegneria naturalistica ha il termine ingegneria che comprende le tecniche e la strategia, dopo naturalistico comprende tutta una serie di attività legate al monitoraggio della fauna che dobbiamo raggiungere. Quando io mi approccio a qualsiasi progetto, la prima cosa è un'analisi di contesto, cioè il progetto di ingegneria naturalistica si fa per prima cosa con i piedi sul campo, guardandosi, guardandosi intorno e vedendo che cosa c'è. E soprattutto, tornando a Giuliano Sauli, con il livello minimo di energia. Cioè fondamentalmente l'ingegneria naturalistica è quasi esclusivamente una scusa per riportare naturalità. Quindi guardiamo principalmente alle finalità piuttosto che al rigore delle tecniche. Quella è un'altra cosa, su questo stanno lavorando molti, c'è pure Fabio Palmeri in particolare che guarda al, ai technical report, cioè al rigore delle tecniche, ma il rigore delle tecniche è una visione che è altra, cioè, l'ingegneria naturalistica è come se mettesse assieme l'ambito di come guarda le cose un pianificatore rispetto ad, uno, ad un geometra. Sono, sono due cose che devono assolutamente convergere. Però mi sembra, eh, Gianluigi, mi sembra che, giustamente quello che dici, che è un po' l'obiettivo lo, di questo primo incontro, eh. mi sembra che sia stato molto, molto interessante, anche per, proprio perché ha fatto vedere esperienze eh, dove abbiamo anche ragionato sugli spazi che ci sono, no? Perché poi esatto. abbiamo. Siamo andati, eh, cioè, e poi sta molto nella responsabilità, nella capacità, dei, dei, dei, al di là delle definizioni, dei progettisti riuscire ad adattare e a comprendere la vocazione di un territorio e di uno spazio, perché poi vedevo gli interventi di, di, di Marco Nembrini in alcuni contesti dove non c'è spazio, non c'è niente, devi inventarti qualche cosa altra cosa è se tu sei in piena campagna puoi diciamo recuperare quello che poteva essere diciamo uno spazio naturale del fiume e quindi a quel punto anche il processo cioè tu se, semplicemente in qualche modo tra virgolette semplicemente cerchi di Ehm, eh, riattivare dei, dei processi poi tanto ci pensa il fiume se ha lo spazio e se ha la, la capacità quindi secondo me l'interesse li, l'importanza di questo momento e anche il fatto veramente, sono veramente contento di, di aver partecipato e, e, e, e in qualche modo collaborato a questo, a questo intervento e a questo evento è proprio questo di eh, anche rendersi conto poi di tutto quello che è stato fatto intanto perché noi quando abbiamo iniziato tanti anni fa eh, io mi ricordo i primi convegni, andavamo a cercare l'esperienza in mezzo mondo e io mi ricordo che forse uno dei primi ragionamenti che avevamo fatto insieme era sì ma io in Sicilia che, ci, che posso mica usare il sale, cioè, io mi ricordo una delle prime cose che tu mi hai detto io non ce l'ho, non mi attacca neanche se quello che hai detto adesso, forse anche a seguito di un'esperienza diretta però ti era già ben chiaro prima insomma. Con... quindi adesso stiamo parlando di esperienze, di progetti anche molto articolati, molto diversi e quindi possiamo tra virgolette copiare, riprendere, piano, piano. recuperare quegli approcci che poi sono venuti fuori da, anche con delle parole chiave, dai, dei principi, i, i, i, quello che dicevo prima che mi ha detto se non sbaglio la, la, la, la, la dottoressa Sangali era, era no, l'opzione zero, è comunque una cosa che noi che in genere non, non viene utilizzata, ma è fondamentale qualsiasi sia un l'approccio che noi stiamo portando avanti. Quindi direi che questo era un po' il, il, il senso della giornata e anche per cercare, io ribadisco, al di là di quelle che sono diciamo, la capacità tecnica, progettuale, eccetera. Noi adesso qui ci dobbiamo mettere insieme per cercare di fare una lobby perché, perché vengano impiegati dei soldi per fare quegli interventi e quelle cose che servono. Non ci abbiamo più tempo, non possiamo più consentire che si continuino a sfasciare i fiumi, perché li stanno sfasciando. Noi abbiamo interventi, che ne so, su fiumi, in, in, in zone dove ci sono linee guida stupende. La Savena, eh, in, in Emilia Romagna, ha tagliato 12 chilometri di, di bosco ripariale. E il danno, il rischio è aumentato, l'abbiamo documentato, e si sono portati via la legna, come molto spesso quando dragano lungo i fiumi e si portano via, quello che gli pare, e tra l'altro sono pure dei fuori sacco, cioè non sono nemmeno dentro i piani di... Quindi diciamo, dobbiamo assolutamente unire le forze, perché anche semplicemente la gente che c'è qua, e eh, siamo tanti, abbiamo contatti per, perché in qualche modo adesso ci siano quelle scelte che ci servono per poi cambiare la cosa non, io non, mi, mi sono un po' stufato di vedere i progetti di rinaturazione che sono dei life, delle, ci dobbiamo fare un mazzo come pochi per, beh, mentre uno per fare un muro di, di cemento adesso dico una, una, una scheda di rendis e, e, e, e la spedisce insomma, cioè, non è più possibile questo, dobbiamo cercare di, di, di, di portarci tra virgolette, a casa qualche cosa e anche un cambiamento proprio di, di, di, di concetto, è quello che chiediamo da tanti anni, ma adesso non possiamo più permetterci di rinviarlo ulteriormente adesso se ci sono altre scusatemi, adesso io faccio quello del WWF ma, insomma, insomma, non dovrei, non dovrei ma, ma, ma vi chiedo scusa eh, se ci sono altre altri, ehm, domande, perché io poi chiedevo magari a ehm, Laura Leone a Federico Preti an an Andrea a Dico, ora, sono Giuseppe, Giuseppe. D'Overo sì, ciao Giuseppe. Eh, vai. Sì, dico io una cosa anche perché diciamo, mi riallaccio a quello che hai detto tu eh, rispetto alla necessità di strategie articolate e anche al fatto di superare un po' l'estemporaneità di alcune iniziative progettuali come i LIFE. Noi in realtà, io adesso qui parlo <ride> a nome, de, com, come CIRF, ma a nome diciamo di un gruppo articolato che sta lavorando al LIFE Green Change, che è il coordinamento della provincia di Latina con un po' di, di, di partner tra cui... Uh, Uspace, Poliedra uh, CIRF, appunto e Confagricoltura um, Latina uh, tra l'altro spero che ci sia qualcuno di Confagricoltura che sta seguendo la giornata e Miema uh, per quanto riguarda Malta uh, noi abbiamo voluto organizzare questo incontro nell'ambito di uh, Green Change proprio perché il progetto ha come ha detto Laura Leone in apertura l'obiettivo come hai detto anche tu di incrementare il livello di biodiversità delle aree agricole quindi intervenendo anche, uh, anche sul reticolo idrografico lo facciamo nel lago Pontino, che è uno dei territori simbolo della bonifica in Italia ed è un territorio che è ancora un reticolo idrografico estremamente complesso e articolato. con tanti canali di bonifica di dimensioni diverse e, e anche diciamo qualche corpo idrico naturale che non gode di buonissima salute quindi dentro il progetto noi facciamo degli interventi eh, dimostrativi eh, che, eh, co con ambizioni diverse ma che riassumono un po' di esempi che sono stati fatti vedere oggi eh, perché abbiamo un corso d'acqua su cui c'è più spazio e quindi proviamo a fare un intervento di eh, miglioramento naturalistico in senso stretto, cercando di aumentare la, la funzionalità e la connettività complessiva delle, delle campagne dell'agrofontino, ma abbiamo e eh, a, a questo mi, mi mi riferisco diciamo, rispetto al tuo discorso, tanti, tante situazioni in cui noi siamo costretti come spazi, perché siamo in un'area agricola, ma siamo in un'area agricola intensamente sfruttata, perché appunto l'agrocontino è un'area di, di grande produzione. Quindi in questi casi abbiamo un po' dei limiti di intervento, applichiamo delle eh, tecniche, eh, dei, del, degli strumenti che in un qualche modo provano a, in un, a, ad aumentare un po' la qualità anche ecologica di eh, canali che per il resto sono Uh, hanno diciamo, scarsa variabilità sia morfologica che ecologica, dico questo perché secondo me l'applicazione di, di, di strategie effettivamente efficaci adesso hanno inevitabilmente l'altro aspetto di cui si è parlato poco che è quello del coinvolgimento dei privati, cioè noi quello che stiamo facendo dentro il progetto è eh, provare a coinvolgere proprio gli agricoltori nella gestione e manutenzione di eh, infrastrutture verdi e di queste, anche di questi interventi di miglioramento ambientale. Eh, proprio perché appunto se, senza questo passaggio uh, si rimane eh, come dicevi tu nell'ambito di, uh, di un progetto dimostrativo che magari scrive delle fantastiche linee guida uh, che però rimangono totalmente inapplicate, perché questo diciamo è l'altro problema noi eh, ci siamo credo che ci ispireremo anche come CIRF, ad alcuni degli esempi che abbiamo visto proprio perché dobbiamo accompagnare il consorzio di bonifica dell'Agro Pontino che è uno dei consorsi di bonifica più grandi d'Italia nella scrittura di linee guida per una gestione del reticolo del, ideografico un poco più innovativo, un poco più moderna. Lo facciamo insieme ad Ambi, quindi anche con l'obiettivo di, eh, di, di coinvolgere altri consorzi dell'Italia Centro Meridionale. E però, appunto, affinché questa cosa non, non finisca con una Summer School e non finisca con questo seminario, c'è bisogno di coinvolgere, secondo me, i proprietari terrieri, le imprese agricole eh, ne, nella comprensione diciamo che è un territorio eh, migliore, un territorio più bello, un territorio che ecologicamente funziona meglio, ha anche diciamo è un territorio multifunzionale con dei livelli di produttività diversi. Quindi, in chiusura, se c'è qualche esempio anche da parte di Nembrini, visto che lui ha fatto vedere i territori di pianura, di eh, tecniche o meglio diciamo di approcci di eh, coinvolgimento anche poi nella manutenzione e gestione eh, degli interventi da parte di operatori privati, sarei lieto di sentirle. Va bene. Ehm... Adesso sono le 13.20, quindi parecchia gente si sta giustamente anche per l'orario, eh, anche ringraziando. Vedo che ci sono molti ringraziamenti, quindi vuol dire che tutto sommato la, la, la mattinata è stata molto utile. E, io chiederei, eh, se, sempre che Marco Embrino non vuole fare un, però un brevissimo intervento, perché se no veramente però magari può essere un contributo che mettiamo poi a disposizione anche con le slide e con la registrazione, perché poi ricordiamo che ci saranno anche queste, però io volevo chiedere a Laura Leone e a Federico Preddi se volevano chiudere, visto che la giornata è stata promossa da Ipin e da CIRF, eh, con un breve insomma, chiusura, e, insomma dite voi, Laura prego. Sì, ciao, eccomi Federico. Parto io come prima, poi tu chiudi tutto il resto. Se perché Ci te va mancherebbe bene. altro. <ride> Grazie. E io mi sono segnata varie cose durante questa giornata, vari messaggi. Primo fra tutti è quello della dottoressa Sangalli: fare tanto quanto necessario, ma il meno possibile. Che mi sembra un messaggio molto importante e molto eh, centrato all'interno di questa giornata. Eh, il secondo è quello di una, mh, una, un messaggio, in chat che è stato inserito da Gian Piero Nicoli che la distanza tra il cittadino e il territorio è alla base dell'incuria. Io all'inizio del mio ragionamento ho parlato del fatto che la politica non è pronta e, e probabilmente non è pronta perché non è pronta la popolazione, chiaramente la politica è lo specchio di quella che è la eh, cittadinanza e la, eh, la popolazione. In quest'ottica ho trovato importanti gli spunti che sono stati dati anche da Pirrera ma anche da Susana Bacchelli nella, nella chat, ovvero il fatto che c'è la necessità della partecipazione sociale necessaria per portare avanti una politica e per portare avanti un, un cambio di strategia, e qui mi accodo a quanto dice Pirrera, un cambio di strategia proprio a livello eh, a, a livello nazionale quindi l'inserimento e torno indietro, ancora il mio discorso iniziale di un piano nazionale di rinaturalizzazione del territorio deve darci proprio questo deve fornirci una strategia per poter, poter portare avanti eh, le idee che sono emerse oggi, che sono assolutamente in linea e assolutamente sinergica AIPIN e CIRF devono assolutamente collaborare e interfacciarsi sempre più spesso eh, su questi tavoli, in queste piattaforme, ma non solo, in modo da poter portare avanti il messaggio che mi sembra univoco, più spazio ai fiumi e laddove non è possibile più spazio ai fiumi, rinaturalizzazione, eh, utilizzando anche tecniche di ingegneria naturalistica. Grazie a tutti per averci ascoltato e lascio la parola a Federico. Grazie Laura, grazie anche Andrea. Eh, sì, io mi ero segnato un paio di cose, sì che qualcuno diceva non c'è sensibilità anche da parte dei decisori, i consorsi bonifica sono indietro, ecco, io voglio essere un po' ottimista, mi sembra che comunque dei passi avanti, come ho già detto, sono stati fatti e quindi diamo importanza anche a questo lavoro di formazione, di divulgazione eh, di quello che facciamo. Già questo esempio di aver avuto mi sembra fino a 174, ho visto partecipanti, eh, credo che sia un segno di interesse e su cui bisogna lavorare anche il, il, il materiale, che molti hanno chiesto di poterlo poi avere, anche le, le registrazioni. L'altra cosa che eh, ritorno da dove ero partito, appunto forse dobbiamo cercare di far capire all'opinione pubblica che noi non ci occupiamo delle specie rare oppure di questioni solo ecologiche e paesaggistiche seppur importantissime ma che noi vogliamo dare un contributo con le nostre due associazioni a quella che è diciamo, l'emergenza nazionale quella del rischio idrogeologico e di doverci adattare al climate change cioè secondo me tutto quello che abbiamo visto va spiegato anche in questi termini perché noi vogliamo migliorare la situazione e visto che è all'ordine del giorno sempre un evento catastrofico spendendo meno si deve, di quanto si potrebbe spendere con i opere grigie forse noi possiamo dare un vero contributo e l'altra cosa è che tutto quello che abbiamo detto era fatto con gli stivali e, e andando in campo, come molti hanno detto e ribadito e fatto vedere. Ecco, noi ci dobbiamo presentare anche non come quelli che fanno teorie, eh, tanto meno solo ricerca scientifica, ma mh, anche progetti e soprattutto opere. Ecco, questo secondo me è molto importante come messaggio all'esterno. Speriamo poi di avere più soci, io auspico anche una intesa formale fra CIRF e AIPIN e comunque gente giovane che si aggrega. Vi ringrazio tutti. Bene, allora, non so, possiamo chiudere questa bellissima giornata, io ringrazio tutti ringrazio anche di avermi invitato a questa cosa e poi troveremo tutte le registrazioni e il materiale, le slide che verranno messe eh, a disposizione. Grazie a tutti e buon pranzo a questo punto. Grazie Andrea. Ciao. Ciao, ciao. ciao. Arrivederci a tutti. Grazie. Ciao a tutti. Arrivederci. E complimenti a tutti. Arrivederci, grazie.